fiscale è allo scenario delle professioni oggi e domani, evento organizzato da Team System e di European House Ambrosetti. Eh, siamo in compagnia del Presidente dell'Ordine, dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Trani, Alberto Muciaccia. Grazie per aver accettato eh, la nostra intervista. Grazie a voi per l'invito. Uh, Presidente, uh, qual è a suo avviso il ruolo che avranno e che hanno i commercialisti uh, nel processo di digitalizzazione in atto e come cambierà la professione alla luce dello sviluppo tecnologico? Ma innanzitutto la professione sicuramente è destinata a cambiare, lo sta già facendo e la premessa è che noi commercialisti non abbiamo mai avuto timori del cambiamento, anzi lo abbiamo quasi inventato insieme alla pubblica amministrazione quando nel lontano, credo, 2001 abbiamo iniziato a inviare i file delle dichiarazioni anziché il cartaceo. Quindi siamo stati fra i primi a dare un contributo importante a questo Paese per l'innovazione. Per cui insomma, la trasformazione digitale non ci spaventa, anzi è il nostro terreno abituale. È chiaro che in questo momento la sfida è un po' più importante perché è una sfida che sta prendendo un po' tutto il Paese, quindi le imprese e anche le società di consulenza in senso lato e tutte le altre professioni. Per cui noi non siamo diciamo, quasi i pionieri adesso, ma siamo una parte importante del Paese che si muove e deve trasformarsi velocemente e sarà importante appunto comprenderlo e darsi subito delle direttive e delle mosse in questo confido nel nuovo Consiglio nazionale appena eletto e nel nuovo Presidente Ilbano De Nuscio. A suo avviso quindi la digitalizzazione è più una sfida o un'opportunità per i commercialisti? Entrambi. È una sfida sicuramente perché molti di noi, come sempre in tutti i lavori, in tutte le professioni, hanno delle resistenze e quindi vanno vinte, ma è un'opportunità perché chi meglio si trasforma avrà la vittoria davanti.